Like. Benissimo, siamo qui nello stand di Barazza e stiamo presentando qui alcune no novità tra cui i forni fill e anche una piattaforma, un concetto di una nuova piattaforma tecnologica dedicata alla cottura. Quindi ehm, in questo concetto Barazza presenta una connessione, una connessione che è materica e anche eh, di software, ovvero abbiamo un software che, con che connette tra di loro tutti i vari elettrodomestici e li fa parlare e li fa comunicare con un tablet e inoltre... Tutti i singoli elettrodomestici sono resi unici e connessi dalla materia. L'acciaio inox, che l'azienda Barazza lavora da più di 50 anni. Quindi, come potete vedere, abbiamo un, eh, un mixer, una planetaria un forno a vapore, un abbattitore, un piano tepagnachi, due piani induzione anche per la cottura a vapore, qui abbiamo anche un essiccatore e una, una macchina sottovuoto, per il sottovuoto. Tutto è stato reso unico e connesso dal, dall'esperienza dell'artigianalità di Barazza, che unisce sapientemente, soprattutto con l'utilizzo dell'acciaio e della sua lavorazione, tutti questi elementi che solitamente sono freestanding, messi a disposizione del cliente e controllabili, ripeto, tramite... Eh, tablet o smartphone andiamo, andiamo adesso ci muoviamo e torniamo verso i forni o oh, eh, forni fill Questa gamma di prodotto è la più completa per, per, per Barazza, è stata introdotta l'anno scorso e è completa sia in termini di design che di funzionalità. Abbiamo un forno tradizionale da 60, un forno pirolitico da 60 e poi la gamma da 45 è completata da una macchina da caffè, un forno a microonde e un forno a vapore. Il tutto poi è condito anche con un cassetto scaldavivande. Tutto è disponibile con la finitura eh, dell'acciaio anti-fingerprint, anti-impronta quindi, e impreziosito dal vetro a specchio. In questo caso quindi abbiamo anche tutto l'interno che è completamente in acciaio inox, una prerogativa per la nostra azienda che lo lavora da molti anni. All right.